Voglia di fare musica. musica. Ciao! Allora, intanto, eh, ben ritrovati. Eh, voglio raccontarvi un luogo che è stato eh, protagonista del mio weekend, eh, ancora in zona gialla, insomma un weekend in cui avevo deciso di andare a ciaspolare, Prima volta in tutti i miei anni con le ciaspole, è stata una bella esperienza, ma devo dire che mi hanno anche un po' fregato. Eh? Perché mi hanno detto chi veniva con me che era facile facile? In realtà per me è stato difficilissimo, ma adesso vi spiego. Intanto dove siamo? Già qualche volta eh, vi avevo raccontato della Val Sangone. Ancora oggi siamo nella Val Sangone, siamo in realtà eh, vicino a una montagna lassù, eh, Punta dell'Aquila, che è eh, una delle montagne delle Cozie tra la Val Sangone e la Val Chisone. Perché vi racconto questo? Perché io andata con le cioccole fin lassù lassù, lassù lassù lassù lassù in punta, si arriva fino a 2.119 metri si parte da quello che era l'albergo eh, che poi in realtà l'albergo ancora oggi c'è nel senso che c'è il ristorante ma al momento non è più camere ed è una stazione sciistica che in realtà ha cessato di esistere nel 1994 eh, perché vi racconto anche questa storia? Al di là della ciaspolata che è stata eh, lunghissima ripidissima e abbiamo fatto quasi 800 metri di dislivello vi racconto questo perché proprio qui o meglio proprio là è nata la storia dello sci alpinismo perché un industriale svizzero aveva fatto una dimostrazione al parco del valentino a torino e poi aveva portato proprio lo sci qui su queste montagne quindi proprio qui a livello italiano è nato lo sci la cosa bella che mi è piaciuta quando sono riuscita ad arrivare là in cima è la sensazione di diciamo così di estasi, di purezza se solo tu, il vento, il sole vabbè c'era un po' di gente effettivamente <ride> che andava e veniva ma a parte questo eh, per me è stata anche una sfida un po' con me stessa e ho capito che non bisogna mai porsi dei limiti o comunque bisogna porseli ma in qualche modo cercare di superarli e io devo dire che domenica finalmente uno di questi limiti li ho superati arrivando fino in cima una bella passeggiata sì ma ne valsa la pena Ciao Patreon, come state? Oggi è domenica a San Valentino, quindi auguri a tutti gli innamorati io festeggio questa giornata per la prima volta sulle ciaspole in questa bellezza, c'è anche il sole siamo all'Aquila, eh, sopra eh, Giavena, quindi eh, sopra i laghi di Avigliana spostati un po' più a sinistra dicevo così e eh, quindi niente ci vediamo questa camminata adesso vi faccio ammirare un po' il paesaggio intanto salgo che è faticosissimo volte che mi fermo, ma prima o poi ce la farò, pensavo di essere già arrivato, invece sono appena un terzo del percorso, ed dura, io. andiamo Bruce, eh? metti le quattro ruote matrici dai, andiamo. del tempo ma quasi quasi sono giunta non in punta ma comunque dove iniziava lo skift con insomma gente che scia cani che corrono gente che ci ciascura una giornata bellissima e devo dire che credo oggi di riuscire a battere quello che è il mio uh, limite e posso farmi poi un applauso, ma solo quando sono arrivata lassù dove vedete quella casetta. Intanto vi auguro una buona domenica, per me un San Valentino speciale in montagna. Baci, ciao. Oh, però bisogna stare coperti perché fa freddo. come aver scalato gli 8000 oggi però la vedo la meta cioè non la vedo ma so che oltre quella curva è ancora più su andiamo ho messo a riprendere non so se avete notato quanto di slivello ho fatto eh? ho stato bravo bravo bravo